Era dal 2019 che non venivamo a Whistler Siamo finalmente tornati Red Bull Joyride ragazzi 2022 Decimo anniversario del Red Bull Joyride E infatti hanno deciso di costruire Un percorso alle mie spalle poi contro controcogliosi Adesso faremo il course check Vi faremo vedere nel dettaglio tutti i salti Di questo percorso unico nel suo genere Ma prima ne approfitto Perché finalmente ho la notizia più grande dell'anno Da darvi ragazzi A grandissima richiesta Dopo il successo dell'anno scorso Vi posso finalmente presentare la nuova collezione quest'anno abbiamo voluto fare le cose in grande e non ci siamo limitati a fare solo un guanto ma abbiamo fatto bensì tre guanti ispirati ai tre momenti più belli della mia vita il primo guanto che abbiamo pensato rappresenta proprio il monza pizza bike per ragazzi. verde perché il park una volta era il campo da calcio il grigio perché è vero che il park è verde ma siamo in mezzo alle case Le dita proprio con tutto questo puntinato ricordano molto il guanto da portiere le righe bianche che sono il mio logo stilizzato sono le linee del campo da calcio proprio come anche i palmi che vedete sono un po' ricordano il centrocampo, l'area di rigore tutte quelle cose lì Secondo guanto è ispirato al periodo quando giravo in skatepark Fortunatamente vicino a casa avevo uno skatepark in legno e Infatti il palmo ricorda il legno del vecchio skatepark Ma l'ambiente era comunque un ambiente street urban E per questo la grafica del guanto riprende molto i graffiti E il cemento che è proprio lo stile degli skatepark moderni Insieme a Manuel e il grafico abbiamo deciso di mettere il mio logo graffittato E una chicca di questo guanto è che come memoria che mi è rimasta impressa di quel periodo Proprio all'ex macello mi ero rotto mio primo osso, lo scafoide, avevo subito la mia prima operazione chirurgica e questa linea riprende proprio la cicatrice che mi ha lasciato quell'operazione e per il terzo e ultimo guanto ci siamo ispirati al Joyride 2015 il mio primo Red Bull Joyride è stato un momento che ha segnato la mia carriera al tempo ragazzino sbarbato giravo senza guanti infatti cadendo mi ero grattato tutte le nocche il bianco e il rosso riprendono la bandiera canadese con anche tutti i pinetti di sfondo mentre il palmo con le stelline è un tributo proprio all'America al Colorado Pride Festival dove ho vinto la wildcard proprio per partecipare al mio primo Joyride ci siamo sbattuti e abbiamo fatto andare la nostra creatività ispirandoci a tre momenti fondamentali e cercando di dare una differenziazione di colori e di stili ai guanti in modo da accontentare tutti i vostri gusti mi raccomando ragazzi in descrizione trovate tutti i guanti ricordatevi che sono guanti da riding e quindi devono stare belli attillati ragazzi le taglie è meglio prenderle più piccole che più grosse ragazzi quest'anno il corsa ha 10 salti triccabili di cui ci sono delle cose un po strane partiamo da un drop veramente piccolo e con l'attraggio molto corto sembra seguito immediatamente senza neanche farti prendere le da uno step down che non è piccolo eh non è piccolo eh raga sembra si entra in, in questa curva ragazzi che dimensione prime prime e eh, ragazzi poi questa bella curva ti mette su sì. due cazzo di salti enormi con la rampa sempre alta boh tre 4. i due salti sembrano standard classici del joyride qui sono curioso di capire la velocità sinceramente perché boh così non si capisce frenare non frenare poi ci sono due roller dove probabilmente serviranno per capire un po' la velocità per quel salto là che è veramente strano perché hai la possibilità di scegliere se saltare a destra o a sinistra sembra molto molto incazzata la rampa ragazzi se Secondo me il feeling sarà di una hip barra spina C'è scritto di non salia Albi, fai 5 in be, five, five, free, free ride free. Oh shit, non ho free ride in questo alboretto Free ride? No. No. Free, free ride! No. Free ride! con la Y, con la doppia Y, ma eh. niente si entra, però avete presente il gioco dell'oca? Non so se ve lo ricordate ragazzi, cioè tipo varie strade, vince chi arriva per primo. Qui ci sono diverse opzioni, tutte che però portano. Hey yo, the... Venga sul, sul piatto gigante. Si smonta. No, vai, vai. È un muro, né? La cosa che a me spaventa di più è uno. Il gap per entrare. Sono già tre metri a entrare e tre metri a uscire alla fine. E boh, bisogna interpretare un po' come si vuole. Cioè, una volta scesi, puoi scendere di qua, scendere di qua, prendere quella via. Prendere e con il passatempo. Via. Tutto per arrivare. The big boner. Quando ti viene. Come vi abbiamo spiegato in un video, boner significa. Eh, proprio il Caterina Topo Tommaso. <ride> no, no, ragazzi. Boner mastodontico come al solito. Se riuscirò a non cartellare sul quarter, potrò anche passare sopra un ponte. Rischiare di cadere giù dal ponte e arrivare all'ultimo drop, ragazzi. La struttura finale che darà finalmente alla gloria eterna del re del Sul lievo sì. Andiamo a vederlo assieme. Cato. Qua stai arrivando all'ultimo salto del Red Arriva su con un fronny. Rischia di cadere, Alboreto. Arriva, vai, vai, vai. Ah. C'è il pubblico che acclama Albi! E qua cosa fai? Io credo che siamo sui.. 4 metri di altezza di drop Di gap proprio da dove inizia il landing L'unica cosa che mi inquieta Sinceramente è che la passerella qua sopra piatta Non è lunghissima Ora basta chiacchiere abbiamo fatto vedere tutto il percorso Domani porca Ci sono le prime prove Ti caghiamo addosso Non lo so il giorno è sempre così Quando prima di partire dici Sì sì minchia farò quel trick eh. Poi lo vedi al vero, e dici Ragazzi iniziano le prime prove Chiaramente dove andiamo a parare Su due prime prove bestemmiare come non hai fatto mai non ho idea di come si faccia sto guardando un po' come l'affrontano affrontano i primi rider ah tra l'altro ragazzi ho un nuovo caschetto ma non lo mostriamo in questo video ma lo mostreremo nei dettagli in un prossimo video che giriamo proprio qua a Wizard nel park tu ma buongiorno vediamo com'è la situa qua l'hanno già provato eh loro lo usano così adesso mi avvicinerò per provare a salire e scendere un po' di volte I think the best way is what they did in the beginning, just jump in, Exactly, in the corner, exactly. And maybe just the first time, just jump in, stop. A Natale, e' Natale, e' Natale, Ok, ho paura però è strano da fare La cosa che non si percepisce da fare è la velocità che si prende Penso che già solo per far così riscendere sono forte Quindi per fare tutto il giro se uno vuole la curva sopra Devi entrare veramente forte Ero abbastanza veloce mi sentivo per girare Bisogna curvare, bisogna entrare fare Sto cercando di immaginarmelo Entri, giri e riuscire di qua Vediamo yeah. Not of braking, right? I didn't try but Ah ok <laughs> this, before the second one yeah Did you try? Yeah And uh... break all the way Bene Ah merda Oh E Natale è Natale bestendiamo di più Oh shit è a caso sto corso Oh è Natale, è Natale, bestemmiamo di più È tutto sbagliato di velocità Non è questione di saper girare o no qua È proprio che l'hanno costruito male Ah proprio la merda la merda La merda la merda La merda Sai come lo chiamiamo in Italia noi questo? Una merda cazzo fanno a farli così di merda? cioè si impegnano eh, porca puttana, shaper della stamin shaper shaper shaper, i salti non devono essere belli da vedere, devono essere belli da girare, porca di quella puttana. Secondo giorno di prove raga, oggi riparto da zero, ho rinfrescato bene la mente stanotte quindi voglio rimanere positivo e cercare di abituarmi a queste velocità strane e vediamo di farla fruttare stamattinata. We'll yeah. Another one. O il dramma, il mental breakdown di ieri Oggi già decisamente meglio Soprattutto il primo pezzo sto iniziando proprio a capire la velocità Cioè il punto è che quando c'hai i salti così devi riuscire a sentirla un po' cioè Non è che c'hai un riferimento vero e proprio Sono super contento perché in realtà quest'anno abbiamo un giorno in più di prove Cioè abbiamo iniziato martedì, oggi è solo mercoledì E ho quasi già fatto tutta la run Quindi sono molto molto safe Terzo giorno di prove ragazzi, doveva iniziare normale ma c'è stato un piccolo inconveniente, ieri pomeriggio mi si è incastrata la, la mano sotto la maglietta e non riusciamo più a toglierla. <ride> no. Che cazzo è quella sporgenza che c'è lì? Eh che stanno zio forte stavolta. Ieri l'Alboreto pomeriggio siamo andati a girare una discesa morto secco. Se volete scoprire cosa è successo all'Alboreto ragazzi, dovete aspettare un prossimo video perché ho filmato tutto. Però questo video è quello del Crankroft, quindi qua si parla solo di Crankroft, di Red Bull Joy. afficio che mi manca da trecare è il boner cioè tutto tranne il boner sono a dritta due volte oggi mi concentrerò solo boner me la prendo con calma per rilassarmi un po per i prossimi giorni che sono gli ultimi due giorni completi giorno quanto che sono di solito più stressanti <migli> wow ragazzi mattina del Red. stiamo provando un po' tutte le cose da portarci dietro come vi ho spiegato già nel video di Innsbruck, quest'anno per tutti i contest siccome non voglio assolutamente essere influenzato da pesi strani di videocamere ingombranti qua e là ho deciso di utilizzare lei la insta 360 go 2 credo la telecamera più piccola e leggera al mondo solo 26 grammi la cosa figa di questa telecamera è che potete mettere sia orizzontale che verticale ma tanto non cambia niente perché il sensore è quadrato quindi scegliete poi un post dall'applicazione Se mettere il video in 16.9 orizzontale O in verticale per le clip di Instagram e le storie in 9 9.16 Controllate il sito di Insta360 Perché spesso e volentieri ragazzi di Insta360 Mettono sconti che potrebbero farvi risparmiare veramente qualche soldino <musica> Come dicono gli americani, it's go time baby. Speriamo che il vento a sto giro non ci dia troppo fastidio perché abbiamo avuto delle ottime prove veramente ma il vento oggi un pochino c'è, un po' in famello per adesso eh. Rimaniamo positivi fino alla fine. Are you ready to see the 2022 Raga quando vi diciamo che a Red Bull Joyride c'è un'atmosfera indiscreibile cioè che ti toglie il fiato Raga, non ha senso, tutte le volte che sono in cima a questo rolin sono ansiato per la gara allo stesso tempo dico che mi fa emozionare tantissimo questa cosa. Uh, primo, primo Joyride, mania sudata c'è Uh, It's, It's from Bonza, Italy, the home, and Central Home, so stylish. He's been with us for such a long time. Third in Newsbrook 2020. Third yes. in 2020. Start things on oh. right Yes! Oh. To a nice cork seven, oh, landing with little one oh. again, another situation. What a sight of the Puttana Dado, the cats are stirrato in Africa. We cannot rest here at Red Bull Joyride. Torpato Testa, our next man to drop, he is in the gate, and Torpato is on course. Starting things off with that 360 march. Drops him in the course. Three 60 march. Starting things off with. The We know he can be a threat here. Six back in turn, getting that course. Six back and big four down seven. Seven on that nice, in straight, straight into a roll. cash roll is making it happen getting the tailwind there on that head. No coming into the sphere from the downside. Airing up. Bar spin out. The Italian here. Adjusting things. After that issue in round number one. you Here. Ah. Big backflip pull. Looks like maybe he was looking for something else. Maybe some barstands in there. I saw him kind of pinch his knees. Straight backflip down. Non chiedetemi perché non ho fatto Flip Superman sul boner Non ho idea Peccato però vabbè dai ho dato una run top to bottom L'importante è godersi adesso Questi momenti eh. Ragazzi Red Bull già è concluso Alla fine sono andato decimo Come avete visto ho sbagliato su boner Boner ho detto è facile, è easy Avevo fare flip superman Non so per quale motivo ho sbagliato Cioè non so perché non ho fatto superman Non lo so, non chiedetemi il motivo Non ne ho idea perché Però da dopo il boner mi è un po' scese Quindi non ho nemmeno fatto flip tack dal drop finale Prendiamo questo decimo posto Prendiamo un po' di punti Torniamo a casa Finalmente inizia la mia vera vacanza adesso a Whistler Ragazzi vi ricordo che in descrizione ci sono i guanti E noi ci vediamo al prossimo contest Che sarà il Red Bull District Ride a Norimberga Bella Oh, okay.